Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantano in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Pina Guida. Ciao! Che ci è venuta di nuovo a trovare per una canzone che a lei piace particolarmente, che è... L'infinito, più o meno. Ti piace questa canzone? Sì! Più o meno! <ride> <ride> e la cantano... Francesco Leggo! E <ride> ecco! <SILENCIO> <SILENCIO> ah, ah, ah, ah, ah, ah. Canta, canta, canta, canta, cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 6 accordi in totale che sono vi premetto che la tonalità è in fa diesis originale però noi per semplificarla facciamo un tono, mezzo tono sotto quindi a meno uno diciamo così quindi in fa maggiore e gli accordi saranno fa appunto fa la do poi sol maggiore accanto sol si re poi andiamo indietro avremo do maggiore che tutti conosciamo do mi sol andando ancora indietro la minore la, Do, Mi Poi infine avremo il Mi minore Prendiamolo qui Mi, Sol, Si E accanto Re minore Re, Fa, La Ok, fa un intro di due accordi E comincia Ho imparato a far sentire la mia voce anche in mezzo al rumore E... Yeah. Con le mie di parole Anche stando in silenzio Pronunciare il tuo nome E perdonare tutte le paure Accettare le sfide E cercare un nuovo inizio dentro ad una fine Vedere il colore delle rose anche dentro le spine Un treno, un terremoto leggero così forte che tremo, ma che lo amo. Se con te io posso avere il cielo, non mi accontento di meno, io e te che siamo. Ho imparato a perdermi dentro i miei passi per poi ritrovarmi Per accettarmi negli sbagli, fare aquiloni con gli stracci E inventarmi dei sogni ogni volta che parli E comunque poi lasciarmi andare, superare confini Quell'ansia che non passa ma si fa sottile Puoi sentire il profumo delle rose anche dentro le spine Tu mi hai indicato stelle con la mano Come se fosse una strada che non conoscevo La notte vista da un treno, un terremoto leggero Così forte che tremo ma che lo amo se con te Io posso avere il cielo, non mi accontento di me che siamo tutto il cielo o l'infinito più o meno e più cammino di continuo per il mondo più mi accorgo che il miglior profilo del futuro somiglia a te terra bruciata, l'hai coltivata dove eri prima ma dove?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 Bene, come abbiamo visto anche questa è una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte, più o meno, <ride> e vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così ogni qualvolta esce un video potete guardarlo subito. In più se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è una puntata che ho realizzato che spiega di come poterlo fare, quindi vi lascerò il link di quella in descrizione. Ok? Ciao ciao, ciao, grazie Pina, grazie a te.